Ciao a tutti! Oggi vi parleremo di archi tradizionali. Archi tradizionali eh, come l'arco Lombò e l'arco Istintivo. Questo tutorial sarà diviso in tre parti: una è un'introduzione, in cui parleremo dei materiali e come non sbagliare il primo acquisto. Una seconda parte sarà dedicata alla tecnica di tiro, più che altro che alla tecnica di tiro, all'impostazione della tecnica di tiro per non commettere subito grossi errori e anche quali sono gli errori più comuni che normalmente si commettono sbagliando l'impostazione della tecnica. Terza e ultima parte sarà quella dedicata alla mira o qualunque cosa intendiate per questa parola e vedremo le due principali, i due principali metodi eh, per fare 10. Certo. Ehm, ok, intanto vediamo eh, quali sono eh, gli archi, l'arco lombò e, e questo. Un arco lombò, come dice il regolamento fitarco, deve essere paragonabile a un arco lombò tradizionale o un arco lombò americano e ha una regola ben precisa per non confondersi con altre realtà arciaristiche. La lunghezza minima e per lunghezza minima dell'arco lombò si intende la misurazione di questa parte ad arco montato, quindi con un metro flessibile dobbiamo misurare questa parte. C'è una lunghezza minima. La lunghezza minima è 150 cm per le donne e 160 cm per gli uomini, indipendentemente che siano over 20 o under 20. Questo è quanto, quindi questo è molto importante perché si vedono in giro archi lombò che non sono particolarmente long e quindi sono più corti e non possono essere utilizzati nelle gare della vortaggio. Questo invece è un arco cosiddetto istintivo che vediamo che ha la particolarità di avere i flettenti ricurvi, quindi ha una miglior prestazione ed è un arco take down perché si possono smontare i flettenti, possono essere eventualmente sostituiti e eh, oltre ad avere una miglior prestazione ha una sua divisione a parte in cui eh, si può tirare tranquillamente. La differenza fra l'arco istintivo e l'arco lombò è che nell'arco Nell'arco lombò si possono utilizzare solo frecce in legno tradizionali, quindi l'asta deve essere in legno. Invece nell'arco nell istintivo si possono utilizzare tranquillamente frecce in alluminio, carbonio o tutte le frecce come dal regolamento FITARCO che si possono utilizzare. A questo punto però occorre fare un piccolo, un piccolo riepilogo On, per non creare confusioni eh, sulla semantica del, della tipologia di archi. La fitarco e la Archer, non solo la fitarco, ma la Archer in generale, ha quattro divisioni, quattro, ne ha di più però eh, recepite dalla fitarco sono quattro le divisioni. La divisione arco ricurvo, di che è l'arco olimpico, in, eh, la dicitura esatta è arco riguro, che è l'arco olimpico che si usa all'Olimpia di quello con la stabilizzazione, il mirino eccetera eccetera. Poi vi è l'arco compound, l'arco compound è quello che ha queste eh, ruote eccentriche o cam che fanno sì che eh, per mezzo di leveraggi e cavi e corde si possa eh, usufruire di un di un libraggio inferiore di quello dichiarato quindi se ho un 60 libre quando vado in ancoraggio per effetto di queste leve posso averne anche solamente 15 quindi posso tirare con tutta tranquillità e posso utilizzare lo sgancio metano. poi abbiamo l'arco lombò e l'arco istintivo quindi la dicitura esatta delle quattro divisioni sono arco ricurvo o olimpico arco compound arco lombò e Arco istintivo, ok? Questo per non creare inutili fraintendimenti. L'arco istintivo è il cosiddetto arco istintivo non perché si usa l'istinto o cose di questo genere, ma proprio perché è un arco tradizionale e hanno dato, questa, questa, gli hanno dato questo nome istintivo a livello internazionale, per quanto riguarda ovviamente la montagna, che raffigura l'arco di curvo tradizionale. E questo è l'arco lombò. Benissimo. Vediamo ora eh, come non sbagliare gli acquisti del materiale. Se decido di eh, acquistare un arco lombò, ebbene, eh, Devo fare attenzione ad alcune particolarità. Al, al contrario degli archi olimpici ricurvi o degli archi compound, dove in effetti la tecnologia è talmente avanzata che non c'è una grandissima differenza tra un prodotto medio e un prodotto di alto livello. Diciamo che la curva è logaritmica, quindi man mano che salgo di prezzo non aumento conseguenzialmente di prestazioni. quindi se spendo 1000 euro per un arco ricurvo olimpico o ne spendo 500 praticamente ho lo stesso prodotto o poco in più quindi dove devo mettere tutti i miei soldi? magari nei flettenti o nelle frecce al contrario nell'arco lombò e nell'arco ricurvo cosa fa la differenza è la fattura dell'arco, quindi come è costruito l'arco, visto che è costruito da artigiani non una macchina, non una macchina a controllo numerico che non sbagliano quasi mai, al contrario i materiali di costruzione, il livello di bravura dell'artigiano fanno sì che sia importantissimo l'acquisto dell'arco dell longbo e dell'arco ricurvo tradizionale o arco istintivo. Come si fa a riconoscere un arco longbo e un arco ricurvo tradizionale o arco istintivo per avortarceli al primo, primo colpo? Non si può, se siete neofiti se siete... Eh, anche gli stessi istruttori World non ne capiscono molto di giusto appunto perché non c'è una grande non c'è tantissimi arcieri che eh, ruotano intorno al mondo World che tira con archi lombò e archi istintivi però una prima idea dovete farvela, ve la potete fare è quella del prezzo ahimè è difficilissimo essere eh, tra virgolette bidonati sul prezzo. Normalmente eh, se un prezzo è elevato è perché le prestazioni sono molto elevate. Quindi la prima cosa da fare è che io vi consiglio che un arco lombò non può costare meno di 400 euro. Se costa meno di 400 euro, ahimè, eh, è un giocattolo quasi state buttando i vostri soldi, lo stesso vale per l'arco di curvo se non di più. Quindi diciamo che c'è una barriera, una barriera di prezzo, sotto i 400 euro è un giocattolo, sopra i 400 euro avete un arco che comincia ad avere delle prestazioni, man mano che salite di prezzo man mano che salite di prezzo avrete sempre più prestazioni per prestazioni cosa vuol dire? vuol dire proprio la precisione lo strumento non ha una precisione sotto i 400 euro e le frecce partono in modo caotico nonostante che voi abbiate una buona tecnica di tiro man mano che voi spendete qualche soldo in più lo stesso strumento avrà delle prestazioni migliori e man mano che voi aumentate la vostra tecnica di tiro l'arco vi seguirà perché prevede una buona precisione. Quindi eh, mettete i soldi da parte e comprate un arco che superi i 400 euro e più potete spendere ovviamente migliore. Libraggio Un'altra un cosa assolutamente da tenere conto è quanto lo devo, quanto lo devo prendere potente. Allora, con l'arco lombò si tirano frecce in legno e sono moderatamente pesanti, quindi tutto sommato non posso avere un libraggio troppo basso. Nonostante che i tiri massimi per quanto riguarda l'arco lombò sono di 30 metri per il 3D. E di 40 metri per l'anterefield. E tutto sommato i tiri a 30 metri nel 3D sono pochissimi, saranno 1-2 su 24 piazzole e nell'arco nel, nel tiro anterior tirate una volta sola a 40 metri. Tutte le altre sono praticamente sotto i 35 metri. Quindi tutto sommato non ci sono dei tiri lunghissimi. Comunque io vi consiglio per una persona adulta, consiglio per una persona adulta di non superare le 35 lire perlomeno eh, come primo acquisto, come primo acquisto tra le 32 e le 35 libri. Avete già una buona eh, soddisfazione di tiro e non vi pregiudicate da, da subito un, uh, un, un incremento della vostra tecnica. Più libre avete, più sarà difficoltosa eh, aumentare, aumentare la, vostra, la vostra tecnica. Oltretutto, più aumentano le libre, più vi, vi dovrete allenare per mantenere una, un tono muscolare adeguato. Più aumentano le libre, se non vi allenate ade adeguatamente gli infortuni, ahimè, saranno eh, all'ordine del giorno quindi cominciamo eh, con acquistare un arco che sia degno del nome di arco sia che sia un arco che sia un arco istintivo e i libraggi non de devono essere tra le 30 e le 35 libra assolutamente non di più più verso i 30 libbre per quanto riguarda eh, le donne e più verso i 30, le 35 libbre per quanto riguarda gli uomini. Detto questo, finisce questa prima parte introduttiva, nella seconda parte parleremo di tecnica di tiro e di errori comuni e nella terza parte parleremo di... Eh, come fare centro, in, in quali modi, in quali, con quale metodo, con quale strategia, con l'arco lombò e l'arco istintivo potremo ambire a prendere il bersaglio più volte e non una volta ogni tanto come spesso capita. Grazie, ciao a tutti.